Sì, un film produttivo U.E.A. Salutan a mi nome rachin, G.R.H.I.N. mi volas presentare a voi servo. la Servon de U.E.A. Amo Servo. Ma, quando mi presento la servo mi voglio volas a Mi estas la nova directora di am relatoi per U.E.A. C'è quello che questo è il mio celo per crescere l'esperanto per l'amore, per il pazzo. Questo è il mio progetto e relazione con l'esperanto servo. Ni fa che stelle de l'idea della tre popolari che hanno successo servo di Teo, che non mi voglio presentare oggi al video. Dunque, l'UEA è l'esperanto generale. Havi grande problema in al malcrescato di esprantoio. Che vi possedete di tu buildi la membrana di de UEA delonghe malcrescis. Che molti di Homo che tu per il fatto che Homo non volas eligi all'associio. Sedmi, che comprende la alia estora a noi, tutti malconsentas. Che non ho creato un nuovo servo per crescere? un solo che sia dell'UEA, servo che sia un servo che sia un servo che sia un servo che sia un servo che è un servo che è la servo che La un servo è molto servo che semplicemente trovi esperantisti, che o un servo del è che non si beva con un esperantisto. Poi, vi Doni dare il amor per un esperanto che non si beva il santo. Poi, dopo qualche giorno di treinamento per un esperantisto, vi devono dare il stupo che non si beva. Io, il esperantista, vi credo che questo è il che è mem. Do se vi vere estas fin venkisto vi sec vos citun planon plene. Kai non mi vos montri al vi kelkain statistikuen pri la estontezo se chui fin venkisto vere sec vos nean planon. Ni ciuis cias ke nun tempe estas circa due milioni da esperantistui circa la mondo. Kai duolingo multe helpis cresciditun numero Se per la Amoservo ni calcoliamo che circa 2000 quadredec estos pleo dec milioni da esprantisti in il mondo Sed ni la planon do non tre bona facto che vi in do kel mi divis ni mi, la mi volos e lo reteo per la amo servo. ancora non è tutto completo. Si può usare per trovare esperienti e partner sessuali in tutto il mondo. Si può vedere il testo. Ti è questo che si dice. Si dice che è un uomo, che è un uomo, che è un uomo, che è un uomo, che se non si può svividere, non trovare un patrino per nascere un bebo. Se non si può montere un bebo, chi servo funk sias? esempio, non si può essere un germanio. Doyen listo di homoi, chi è questo perere per nascere un nascere un bebo. In un tempo, chi è il suo Sed iom postiom, ni vedinoi, in se iom post speriamo di si di persone, per quanto riguarda il servo, perché se sono veri questi esperantisti, si faccio tutto. Ma già ci sono alcuni esperantisti nella lista di esperantisti, che sono pronti. E, come potete vedere, la lista è lunga, ed è sufficiente, per trovare qualche partner. E questo è un problema per non tutti che si è stato in seguito, nascendo. E, comprensibile, l'UEA pensa sempre per cui riparte i problemi. Noi creiamo qualche per Il nome del libro è S.A.D. per esperantisti, Un libro per tutti i buoni se volete trovare il quale usa il libro Tiwi, bretai, ni jam play helpi Do, exemple, se vi voglio incontrare un per farvi per se vi usa la servanda, per aiutare se vi è un centesimo per vi un vi aiutare per e come svatil intervi e via elektito. Cai tu, estes Johanno, li è il rappresentante e usono. Cai se vi havos problemi, li cerde povos trovi taugan parteneron pervi. Cai comprenible, ci tu servot tre rapide disvastigis. C'era molte da homoi, volas parto preni e g, cai farigi verai fin Sed Estas Kellicai Aparatai Homoi, Kilei Mi Vallas Dankey, Kilei Tealey Homoi, Estas Tommy Lindsley, Shane Power, Sarah S.C., Robert Port, Robert Nielsen, Margrethe Kilpack, Ludisto, J.Z. Knapples, James Harlan, Boncara Comenzanto, Alexander Thoffesen, Adri Timp, kai G.B. Ante, Sed Chiquio Servo, Bezonas Monon, Plucreski. Se vi vole donazioni al ni, io metto per crescere il servon, vi posso per la al patron e la prescrivo di cito filmetto. Longa vivo Esperanto!